Un po'. Ci sono tutti. Quanti? Aiuto! <ride> Aiuto! Ciao bestioline! Adesso mi montano in macchina. No, non posso crederci. ciao Beh. Beh. aiutami oh, mi salgono veramente in macchina qua ma guarda che roba <ride> non posso crederci guarda se non vogliono salirmi in macchina Ognellino fighissimo! Ciao! Questa mi sale. Mi hanno pulito la macchina col pelo! Ciao agnellino! Da che parte vado? Di qua, di là! Vado di qua! Non riesco a passare! Aiuto! Vado! Vado! Sto qua! Ecco passo! Ah è tanta cascata.